Buon pomeriggio e ben ritrovati a Ci Sto Dentro Live, è il nostro appuntamento settimanale, tanti spunti, tanti suggerimenti, tante dritte per vivere questo particolare momento, ogni settimana con noi un esperto o un'esperta. Oggi parleremo di questa cosiddetta fase 2, fase 3, comunque la ripartenza e come sempre lo faremo dal punto di vista delle famiglie, per capire come poter aiutare bambine e bambini nel, nel modo migliore e con noi c'è Francesca Antonacci, docente di pedagogia presso il dipartimento di scienze umane per la formazione dell'Università Milano Bicocca, a cui diamo il benvenuto. Ciao Francesca! Ciao a tutti, ciao Federico, grazie di avermi contattato. Allora Francesca, finalmente insomma, si torna fuori di casa, si torna ad uscire, ehm, che insomma, è un'esperienza attesa Un'esperienza però che si rischia di dare per scontata, nel senso che per bambine e, e bambini è, è semplice tornare al tutto come prima? Ma Allora, semplice è una parola che per un bambino non andrebbe mai usata, nel senso che c'è una complessità nel loro sguardo che credo sia sempre da valorizzare per noi adulti, nel senso che quello che per noi... A volte eh, lo sguardo frettoloso che abbiamo sulle cose eh, non è per nulla appunto il loro modo di guardare il mondo perché anzi più spesso hanno una modalità di accostarsi anche alle cose più quotidiane sempre con un atteggiamento meravigliato, di stupore o comunque con dei tempi diversi dai nostri, pensiamo anche solo appunto quando dobbiamo fare un piccolo tragitto e abbiamo con noi un bambino piccolo no? il tempo che lui ci mette per arrivare dipende da se incontra farfalle o dei vermi no? per terra sulla strada che attirano la sua attenzione per cui eh, per un bambino penso che ritornare all'aperto ritornare a fare una vita mh, appunto fuori dalle mura di casa eh, debba riprendere un contatto con le cose eh, appunto per loro è magico e quindi credo che avrà molto eh, da imparare molto da esplorare ancora di più proprio perché è portato naturalmente a lasciarsi stupire e a lasciarsi eh, anche implicare nelle cose con cui viene in contatto per cui io penso che noi adulti dovremmo perdere molto tempo in queste prime uscite con i bambini nel senso positivo del perdere tempo cioè stare molto dietro loro seguire molto i loro tempi e lasciare che il loro sguardo abbia un, una rit un ritmo diverso da quello della quotidianità, avranno bisogno di riapportarsi di tutte le cose più pratiche e, e anche quelle più ordinarie, ecco, credo così. Poi ci sono bambine e bambini, ma anche preadolescenti, anche adolescenti, che hanno paura a, a, ad uscire. Ecco, come i genitori possono aiutare in questo i propri figli? Allora, io mi ricordo eh, di un eh, bel testo di Bruno Bettelan, che è un genitore quasi perfetto, un testo della fine degli anni 80, che credo che sia sempre da tenere sul comodino per un genitore e appunto questo psicanalista raccontava eh, che eh, i bambini che avevano vissuto anche esperienze traumatiche, anche la guerra, eh, avevano percezioni differenti della ripresa della cosiddetta normalità a seconda di come avevano vissuto in casa la, la, diciamo, la percezione del pericolo, della paura e della capacità di affrontare il rischio da parte dei genitori. Questa cosa mi ha sempre colpito e quindi è una cosa che cerco di osservare sia nella vita che anche come pedagogista, cioè di trasmettere l'idea che il modo in cui un genitore, o un educatore vede il mondo e trasmette la sua idea del mondo, la sua immagine del mondo, ha un'importanza fondamentale anche poi nel modo di eh, percepire la realtà di un bambino, per cui evidentemente un genitore eh, spaventato, ansioso o arrabbiato o rivendicativo no, trasformerà il modo di, di vedere la realtà dei bambini eh, e lo, e lo e lo modificherà, no? lo plasmerà. Quindi è molto importante darsi anche un ordine interno e eh, trasmettere un'idea più pacificata, no? del, sia del, del fuori che della relazione con il mondo e l'esterno, proprio per dare fiducia, per dare speranza. No? Francesca, e durante il lockdown in, in molte famiglie sono cambiate le abitudini, sono cambiate anche le regole? Ecco, è un tempo, secondo te, che va rimosso? Cioè, quello che è successo in questi due mesi va comunque cancellato? Bisogna tornare assolutamente a tutto come era prima? No, assolutamente. Credo che eh, tutti abbiamo imparato molte cose da questo periodo. Eh, e a maggior ragione i bambini hanno imparato molto da questo periodo e anche gli adolescenti. Nel senso che eh, gli apprendimenti ovviamente dal mio punto di vista eh, in quanto pedagogista eh, sono sì gli apprendimenti che hanno avuto frequentando le scuole in queste nuove modalità eccetera eccetera, ma c'è un modo di apprendere la vita che è proprio passato attraverso una trasformazione, cioè vedendo trasformata la scuola, le amicizie, i contesti del movimento, il fare la spesa, il cucinare gli orari dei genitori, questi sono un'uscita dalla normalità e dalla quotidianità che implica normalmente un apprendimento, cioè apprendo nuove strategie, apprendo nuovi linguaggi, apprendo un nuovo modo di fare le cose. Questo per me non va assolutamente sottovalutato. E certe forme anche di silenzio o di autoprotezione che hanno avuto per esempio molto di più certi adolescenti rispetto a certi bambini, eh, credo che sia anche un bisogno di prendere tempo per capire quello che sta succedendo. Io sono molto confidente che eh, i giovani e gli adolescenti che hanno vissuto questa quest esperienza stiano lavorando, eh, stiano lavorando internamente, una, una risposta adattiva, una, una loro forma di resilienza a quello che sta succedendo. Poi che queste cose siano durature, cioè che perdurino nel tempo e abbiano la capacità di trasformare il carattere, questo dipende molto da tanti fattori, dalla, dal fattore individuale, dal fatto se i genitori intorno o gli adulti di riferimento hanno mantenuto e hanno sostenuto no, questo loro bisogno, eh, oppure l'hanno deriso, oppure li hanno solo attaccati no, dicendo non fai niente, non, non reagisce, eccetera. Dipende molto anche da tutto il contesto, però credo che un lavoro interiore sia stato proprio eh, possibile a tutti, ecco, e quindi non, non credo che bisogni che sia necessario tornare eh, semplicemente a una normalità, ma sia possibile pensare proprio in modo diverso di affrontare anche le cose più piccole, anche la, la relazione con gli altri, che cosa vuol dire telefonarsi, che cosa vuol dire vedersi, che cosa vuol dire. Eh, Chiamare un nonno o una nonna, no? Cosa vuol dire avere avuto la perdita, anche? Perché ci sono tanti bambini e bambine che hanno avuto perdite e che hanno dovuto affrontare il lutto e la fatica magari della distanza, insomma, tanti apprendimenti, assolutamente. E poi c'è il ritorno all'aria aperta, no? Eh, mi piacerebbe chiederti quando per un bambino diventa un'esperienza significativa lo, lo stare. Lo stare fuori e se anche il giardino il parco la passeggiata eh, in un bosco eh, sono momenti che possono diventare anche occasioni di di apprendimento e, e in che modo sempre sempre il fuori è sempre un apprendimento è sempre un modo per, per imparare eh, io ho la fortuna di eh, condividere parte della ricerca e del lavoro con una collega che si è occupata tantissimo di esperienze di educazione all'aperto che è Monica Guerra e, e che mi ha insegnato tanto sul fuori ma ehm, in generale anche occupandomi di gioco eh, mi sono accorta che il bambino proprio anela all'uscita, anela all'aperto allo stare fuori, no? perché la natura è eh, diciamo il mondo per eccellenza perché è il mondo che non è stato modificato dalla mamma, dal papà dal contesto per essere adatto al bambino, no? è il mondo più naturale possibile per come si dà e quindi è un mondo che è aperto alla scoperta, per, per, per sua natura, no? mentre non so, la casa non ha gli spigoli o è stata in un certo senso preordinata da qualcuno e quindi si può imparare certe cose per come qualcuno l'ha organizzata, la natura no, la natura è no, il mondo in cui noi siamo e quindi in ogni istante ci sono mille cose da imparare la crescita di un fiore l'accostamento dei colori eh, appunto nella, nella costruzione di, un, eh, di un, eh, un arabesco piuttosto che una ghirlanda l'accostare i sassi eh, costruire degli utensili cioè per un bambino è sempre una meraviglia perché non c'è nessuno che ha apparecchiato questo meraviglioso spazio di gioco per lui no se non appunto la, la natura in sé, il mondo in sé, quindi uscire è imparare, portare fuori un bambino bisognerebbe portarlo senza giochi, bisognerebbe lasciarlo anche solo in un piccolo spazio di verde, un bambino trova tantissime cose da scoprire, da fare e, e piccole creature con cui relazionarsi, dalla formica al fiore. Non è solo andare all'aria aperta, ma ovviamente in questi giorni si iniziano anche i primi, i primi incontri con, eh, con, con gli amici, o con, con l'amico, o con l'amica, insomma, sempre a distanza, sempre con le attenzioni dovute, però, insomma, si, si riattiva anche l'aspetto re relazionale no, nel, nelle loro vite. Ecco, secondo te, eh, i nostri figli, nelle varie fasce d'età, anche so, sono pronti a questo? Eh, o, o, o è un'altra occasione, un altro ambito dove noi adulti, noi genitori, dovremmo dare una mano a loro? Ma eh, ovviamente dipende molto da, da caso a caso, e da situazione a situazione, proprio perché, come dicevo, in alcuni casi certi bambini sono stati eh, sono spaventati o sono stati spaventati o comunque hanno una sensazione di cioè, vivono una sensazione di, di pericolo nei confronti dell'altro, dell no? Perché eh, l'idea di questo virus, che è eh, invisibile, misterioso, piccolo, no? e, e che hanno magari percepito attraverso la televisione o i racconti dei genitori, sempre, bisogna sempre pensare che i bambini ascoltano tutto quello che diciamo noi adulti, no? A volte io mi rendo conto che, eh, parlando con eh, appunto con, eh, con persone eh, in presenza di bambini, di adulti proprio non hanno la percezione che i bambini ci stanno ascoltando, si pensa di essere chiusi all'interno di una bolla e che i bambini vivano una vita loro. Invece i bambini ascoltano tantissimo, i bambini e i ragazzi ascoltano tantissimo quello che noi diciamo. E quindi eh, il, come noi eh, raccontiamo il mondo, e quindi anche come noi raccontiamo l'altro ha un impatto su di loro, quindi in alcuni bambini po potrebbero essere spaventati, potrebbero essere, potrebbero aver paura di, di, di incontrare la malattia, di, di trasmetterla, di, di, anche di questa immagine, no? di, questo, di questo virus così microscopico, no? quindi di avere un nemico che non possono toccare, questa cosa può spaventare, cioè che non possono vedere, che non possono percepire con i loro sensi, può spaventare. E per molti bambini invece non è così, semplicemente perché hanno vissuto una situazione più eh, diciamo, veicolata attraverso dei racconti più eh, tranquillizzanti e quindi non vedono l'ora di riabbracciare no, il loro caro amico, allora un suggerimento potrebbe essere per, eh, per quelli più, diciamo, espansivi comunque di dare delle regole non tantissime e non contraddittorie, questo è importante, cioè non, non si può dire a un bambino non fare questo, questo, cioè, non si può dire a un bambino di non fare più di tre cose, secondo me, in un pomeriggio. Perché oltre alle tre cose no, eh, diventi la mamma del no, eh, lo, lo zio del no, no, il cugino del no. Eh, per cui poche regole ma molto, eh, molto chiare e sulle quali non si può transigere. Questo per i bambini molto espansivi, diciamo, no? quindi devi tenere non so, la mascherina, devi eh, non metterti le mani in bocca, non baciare, adesso, tre, adesso ognuno troverà le sue tre cose. E invece per i bambini più spaventati, invece consiglio un'iniezione di, di fiducia e di coraggio, no? cioè questo è il tuo amico, non è la malattia, non è il nemico, non è, devi avere paura, no? Perché, eh, quindi cioè, a seconda no, della percezione che ha un adulto, sia il genitore, ma gli adulti di riferimento, gli educatori, eccetera, eccetera ci vuole proprio un po' di sensibilità, di lettura, di come hanno vissuto i singoli bambini in questo contesto, l'esperienza della, della separazione e della, del lockdown e aiutarli a entrare nel mondo con eh, delle, delle strategie, delle misure eh, efficaci ad hoc. Ecco, L'unica cosa, te, penso che un insegnante che aveva tutti i giorni i bambini in classe, no? e aveva una percezione di loro come gruppo, adesso non esiste più il gruppo, ognuno deve, cioè, deve relazionarti con ciascun bambino con la sua peculiarità. Hai citato la scuola eh, ci avviamo verso la fine dell'anno scolastico dove appunto bambine e bambine non potranno salutare i compagni, gli insegnanti, il banco, eh, l'aula. Ecco, eh, anche qui ti chiedo un suggerimento, in quanto genitori bisogna far finta di nulla o comunque c'è qualche segno eh, che, che, che si può fare, qualche strategia che si può adottare affinché anche questo fine, questo fine anno scolastico sia significativo. No, non bisogna mai fare finta di nulla perché, eh, ancora una volta, eh, credo che i bambini e i ragazzi eh, notino tutto e sappiano tutto, quindi non è che se non ci dicono qualcosa eh, non l'hanno pensato, cioè non è che se non ci dicono eh, mi manca la scuola, mi mancano i miei compagni, vuol dire che non è, non è un loro pensiero. No? Magari lo stanno custodendo dentro di loro perché è troppo grande o è troppo doloroso. Eh, allora, in, credo tantissimo nell'importanza dei rituali nell'educazione e nei riti, perché sono, eh, diciamo, le tappe che danno un ritmo all'esperienza della formazione dell'educazione, cioè che fanno sentire eh, i bambini i ragazzi dentro il ritmo del mondo, l'inizio della scuola, eh, la sospensione per i periodi eh, del festivo, eh, poi le vacanze, no? sono tutti i momenti, gli esami, sono tutti i momenti celebrativi, al di là del, del loro valore eh, didattico, hanno un valore educativo importantissimo perché segnano delle tappe nell'esperienza e segnano le aperture e le chiusure che sono fondamentali abbiamo visto come ci sono mancate tante volte le chiusure no? di certe cose eh, ovviamente nella, nella parte più tragica le chiusure dei rapporti le chiusure delle delle relazioni ma eh, l'idea di poterle celebrare cioè di poter dare loro uno spazio un tempo e una parola e un'emozione se possibile condivisa è fondamentale per cui eh, trovare un momento con le varie piattaforme per vedersi tutti salutarsi fare un piccolo gioco eh, mandarsi un messaggio eh, sentirsi parte di un gruppo anche nel momento del suo scioglimento è fondamentale se poi è possibile darsi un appuntamento anche in un futuro non vicinissimo dicendo poi ci troveremo e ci abbracceremo in autunno in, Mamani verranno prossimo, non lo so, cioè è importante che loro abbiano una, una prospettiva di vicinanza perché eh, per un bambino è fondamentale l'idea di poter chiudere un'esperienza no? per poi poterne aprire un'altra. Quindi la ritualità è decisamente uno dei cardini di tutti i processi dell'educazione. Bisogna farlo, bisogna sforzarsi, ma farlo. Apriranno invece i centri estivi? E... C'è uno spirito giusto, secondo te, eh, con, con il quale accompagnare eh, bambine e bambini, che immagino non sia quello del, del parcheggio estivo, no? eh, neppure quello della, eh, della, troppa, della troppa paura o del, o del timore che si vada incontro a chissà cosa? Certo. Allora, eh, certamente i centri estivi eh, saranno dei luoghi importanti quest'estate, e saranno dei luoghi che cercheranno di attrezzarsi nel modo migliore possibile per dare il, il massimo di sicurezza ai bambini eh, de dentro i bambini i ragazzi insomma detto questo non, non ci sono delle ricette precise perché poi eh, sì ci sono i protocolli di sicurezza ma poi l'importante è anche che ogni centro trovi la sua via eh, giusta per eh, trovare delle strategie che rendano sicure le famiglie e al tempo stesso consentano di fare un'esperienza significativa anche a questi bambini o ragazzi, altrimenti appunto come dici tu il rischio del parcheggio è molto alto. Eh, quello che posso dire è che secondo me se si decide di portare un bambino a un centro estivo perché se ne ha il bisogno o perché eh, si crede che sia venuto il momento, per, cioè il bisogno sia pratico, ma anche un bisogno che si sente come educativo, ricreativo e socializzante per i propri bambini, bisogna però farlo seriamente, nel senso che molto spesso delle contraddizioni che eh, appunto gli adulti eh, sentono dentro di sé e che non riescono a esprimere, per i bambini diventano defragranti, eh, cioè se io voglio mandare mio figlio, devo mandare mio figlio e ho paura di farlo, questo è il peggio, nel senso che il bambino sentirà tutta la mia fatica, tutta la mia contraddizione e si spaventerà molto di più perché non capisce da dove viene, dice Ma perché? No? La, la contraddizione interna è una delle cose che i bambini sentono di più, no? se una mamma adesso mi ascolta e pensa al momento in cui lasciava all'inizio nel nido nella scuola dell'infanzia suo figlio le prime volte no? con quell'angoscia, con quella fatica e ovviamente il bambino rispondeva col pianto e con la sofferenza dell'abbandono, no? che era proprio un, una risposta alla sofferenza interna della madre o del padre o del cugino o dello zio che lo accompagnava, quindi l'importante è capire che il modo con cui io porto mio figlio deve essere il modo che io gli trasmetto in modo sia interiore che esteriore devono avere una coerenza, così eh, si riesce a vivere tutti in modo, nel modo migliore e ancora una volta anche lì il genitore porta con fiducia, a quel punto porti con fiducia e le regole sono sempre tre, non tutta la mattinata, un giorno prima, dire non fare questo, questo, quell'altro, eccetera, eccetera, perché poi un bambino non può memorizzare un protocollo di sicurezza, no? con il dito lì lo puoi mettere, ma non togliendola dal guanto, cioè a un certo punto ci vuole fiducia e ci vuole eh, una sorta anche di, di capacità di lasciare andare agli educatori e alla loro competenza e professionalità. Francesco, un'ultima domanda. Tu sei appassionata ed esperta di, di gioco e proprio delle tue materie di, di ricerca. Ecco, cambierà il modo di giocare di bambine e bambini e, e in che direzione, secondo te? Ma eh, in parte è già cambiato, nel senso che ho visto intorno a me, un po' appunto perché mi occupo di questo a livello di ricerca, eh, in parte, anche perché lo vedo nella mia esperienza personale, vedo tante, tante modalità nuove di gioco che i bambini e i ragazzi hanno imparato a sperimentare, eh, in parte mediati dalla tecnologia, in parte anche solo giocare, eh, ho visto anche giocare a Lego per telefono, no? perché comunque c'è l'idea di un coinvolgimento dell'altro e di una partecipazione eh, alle cose e al proprio gioco che deve essere per forza condiviso deve essere raccontato eh, quindi c'è una, una trasformazione sicuramente, ci sarà una trasformazione sicuramente ma eh, credo che questo periodo abbia anche fatto sentire alle persone eh, un tempo, cioè la pesantezza del tempo perché prima presi dalla mille occupazioni della quotidianità con cui noi stessi adulti ci siamo riempiti e abbiamo riempito le vite no, dei bambini e dei ragazzi eh, molto spesso non c'era neanche il tempo per giocare no, nelle, nel, nelle nostre vite nel nostro quotidiano perché avevamo da fare corsi attività attività nel doposcuola lo studio eccetera eccetera e, mentre adesso c'è stata proprio una, una nuova pesantezza del tempo che vuol dire il sentire il tempo e la sua durata, no? perché tutte le attività erano state interrotte e il gioco credo che in molti casi sia stato un eh, linguaggio importante per eh, trovare delle modalità eh, per eh, stare dentro nel tempo. Io non dico perdere tempo, perché per me giocare non è mai tempo perso, è sempre un tempo guadagnato per la vita. Quindi, stare dentro nel tempo in un modo significativo, in un modo con cui eh, è possibile. Eh, crescere, relazionarsi con gli altri, imparare, sfidarsi, eh, emozionarsi, appassionarsi alle cose. No? Quindi se qualcuno ha usato questo tempo per giocare, cioè per, in, per riscoprire dei giochi che gli piacevano, rioccupare alcune sfere della sua vita con dei giochi, inventare dei giochi con gli amici, trovare nuove forme di gioco, penso che sia stato un guadagno eh, straordinario ed no? eccezionale. Quindi. Mi auguro che, per, che permanga anche nel, nel dopo. Ringraziamo davvero Francesca Antonacci per eh, i suggerimenti, per le riflessioni e le suggestioni in questo appuntamento di Ci sto dentro live. Vi ricordo che potete seguirci tutti i giorni però sul nostro sito dove troverete altri consigli altre dritte, insomma tentiamo di stare con voi anche in questo periodo nuovo, un periodo di trasformazione, un periodo di cambiamento. Grazie davvero Francesca, buone, buon lavoro. Grazie a te Federico, grazie a tutti dell'attenzione. Un saluto a tutti, l'appuntamento alla prossima settimana qui a Cisto Dentro Live.